Con Francesco Guccini torniamo allo Staria delle Dame. Il 3 novembre uscirà lo Staria delle Dame, Universal Music, una raccolta di concerti di Francesco Guccini mai pubblicati prima d'ora, registrati nei primi anni 80 nell'Osteria Bolognese. Da venerdì 13 ottobre, lo Staria delle Dame è disponibile in pre-order al seguente link https barra guccini dame L'Ostaria delle Dame è un progetto discografico che nasce dal ritrovamento dei nastri con le registrazioni di tre concerti acustici di Guccini all'Osteria delle Dame di Bologna, il locale fondato da Francesco assieme a padre Michele Casali nel 1970. Un tassello della storia del cantautore che si aggiunge alla geografia gucciniana della Bologna degli anni 70 e 80. Il trasferimento diretto dai nastri magnetici ha mantenuto inalterata l'atmosfera dei concerti, che si svolgevano in modo del tutto informale in un ambiente goliardico e creativo tra le risate e gli applausi del pubblico e degli stessi protagonisti. Così gli ascoltatori potranno rivivere quell'irripetibile momento in modo genuino, grazie a parole e musica. Saranno disponibili due versioni della raccolta live Lo Staria delle Dame, un cofanetto deluxe con 6 cd, con le registrazioni integrali dei tre concerti, del 1982, 1984 e 1985, e un libro di 80 pagine con foto. Testimonianze dei protagonisti dell'epoca, la storia dell'osteria è un'introduzione di Francesco Guccini, e un'edizione in due CD con una selezione dei tre concerti e il burlé. Di seguito la tracklist dei sei CD. Concerto del 2301. 1982. CD1, Intro, Canzone per un'amica, Intro, Canzone quasi d'amore, Intro, Osteria dei poeti, Intro, Ti ricordi quei giorni, Intro, Cento, Pensilvegnave. Intro, Incontro, Intro, Bologna, Intro e Gulliver. CD2, Bisanzio, Intro, Iacinto Chiclana, Intro, I Fichi. Intro, Venezia, intro, canzone di notte n. 2. Intro e un altro giorno è andato. Concerto del 1401, 1984. Cd 1, intro, canzone per un'amica, intro, autogrill, intro, Argentina, intro, canzone delle Osterie di Fuori Porta, Intro, Bologna, Venezia, Intro, Giacinto Chiclana, Intro e Auschwitz. Cd2, intro, Il treno va, canzone di notte, Bisanzio, intro, Inutile, intro, Canzone dei 12 mesi, intro, Gli amici, intro, Incontro il treno va, bis. Concerto del 1901-1985 CD1, Scirocco, intro, Canzone per un'amica, intro, Autogrill, intro, Auschwitz, intro, Argentina, intro, Il vecchio e il bambino e Bisanzio. di 2 intro, a Donne Canor Paredes, intro, il pensionato, intro, i fichi, intro, signora Bovari, Bologna, Venezia, intro, Chacarera del 55, intro, io qui ero un caballo negro, canzone quasi d'amore, intro, un altro giorno è andato e ringraziamenti. Il 13 settembre è uscito per Giunti editore Tempo da Elfi, il nuovo romanzo giallo di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli.